coniugando creatività ed esperienza nello stesso ambito riesco a creare qualcosa che fa veramente la differenza. La creatività è il trovare soluzioni nuove, diverse, non pensate da altri per risolvere lo stesso problema. L'innovazione è fare qualcosa di diverso dagli altri. Eh, L'innovazione io la coniugo sempre con quel fatto che cosa faccio io di diverso rispetto agli altri. E quindi io devo rispondere a questa domanda. Io sono un'azienda innovativa. Se riesco a dire io faccio questa cosa e gli altri non la fanno, se io comincio a dire io faccio anch'io, ho già perso, perché l'anch'io nel mondo di oggi che è globalizzato, tu sei fuori gioco e quindi si stanno verificando due linee che stanno divergendo molto velocemente, le cose che costano molto poco, che costano sempre meno e le cose che costano molto, che costano sempre di più le cose che costano molto poco e, vuol dire, e non vuol dire che si guadagna poco eh? si può guadagnare moltissimo ci vogliono due cose importanti una è l'economia di scala e l'altra è la produzione a basso costo noi in Italia abbiamo una grande fortuna non abbiamo nessuna di queste due cose quindi non dobbiamo neanche scegliere possiamo solo stare sull'alto e sull'alto servono tre cose uno l'innovazione quindi fare quello che gli altri non fanno due il marketing cioè far sapere agli altri che cosa io faccio di diverso, perché se lo so da solo non lo venderò mai. Terzo, un brand, un marchio, che racchiude le due cose di prima, per cui io quando do il marchio ho capito già di che cosa sto parlando.